Inferno è senza alcun dubbio una delle mie mappe preferite, si trova su CS dal 1999 e su CSGO sono state presenti due versioni diverse, una un po' più vecchia e una è quella moderna. Qua ci sono i colozzi della mappa, ve li lascio per 10 secondi. Inferno è una mappa abbastanza strana perché è una mappa che si gioca molto velocemente e le rotazioni di conseguenza avvengono molto velocemente uno dei punti più importanti è banana avere il controllo di banana è importantissimo tanto che spesso i counter terrorist tendono a lanciare tutte le utility a inizio round quindi ad esempio tirano una smoke eh, oppure tirano delle granate spesso sono due granate una viene tirata da un counter terrorist E un'altra da un altro counter terrorist E le posizioni più giocate in questo sito sono Innanzitutto CT Che è questo Se qualcuno vuole giocare un po' più aggressivamente Può giocare anche banana in questo modo O anche su barrels Che è questo modo Se invece il counter terrorist vuole semplicemente prendere info Spesso fa un pick Quindi picca banana là Poi torna indietro Controlla facendo degli strafe prende informazioni e torna indietro e ritorna a city oppure allo stesso modo può giocare qui dietro quindi new box eh, spesso però il giocatore che decide di mettersi su new box tende a rimanere su B e se si trova da solo ad aspettare gli altri counterterroristi che ruotano molto velocemente altri spot possono essere to dark invece nel sito di A gli spot più comuni sono long questo spot qua short questo spot qua pit questo spot qua qualcuno magari potrebbe anche trovarsi nel sito oppure qua in graveyard un altro posto abbastanza giocato dai counterterroriste è proprio gli apartment un ottimo modo per giocare apartment se si ha lo spawn favorevole è lasciare subito qua, Prendere informazioni da mid, possibilmente senza farsi ammazzare, dopodiché giocare in qualche spot. Quindi o questo, cercando magari un entry frag molto veloce, o qua, giocando un po' più passivamente, quindi aspettando che pushino i terrorist, oppure questo spot qua, Anche anch'esso serve a prendere le info, dopodiché si torna indietro nel sito. Un esempio di disposizione durante un matchmaking potrebbe essere nel sito di A tre persone, uno pit uno long e uno short e nel sito di B, due persone uno che gioca vicino ai barrels e uno che si trova nel sito nello spot che preferisce quindi potrebbe essere coffin new box dark